Buon pomeriggio, benvenuto. Ringraziamo Giacomo Campiotti per il tempo che ha voluto dedicare a Vita Trentina, settimanale diocesano di Trento. Io sono il direttore Diego Andreatta, vi sto parlando qui dalla nostra redazione insieme ai colleghi. Vogliamo parlare con Campiotti in diretta e anche indirettamente ai nostri lettori sul suo ultimo lavoro, Chiara Lubic, L'amore vince tutto. Questo Fiction, questa fiction eh, di Rai 1 e di Eliseo Multimedia che ha avuto un grande successo di pubblico, è andata in onda il 3 gennaio su Rai 1. Ha ottenuto dalla critica un giudizio direi generalmente positivo anche sulla stampa cattolica che talvolta è piuttosto difficile e ha ottenuto naturalmente anche qualche rilievo eh, negativo. In Trentino questi rilievi si sono appuntati proprio su alcune scelte registiche che oggi abbiamo il piacere di affrontare eh, con lei eh, Campiotti. Per questo abbiamo titolato questo nostro incontro il regista eh, replica. Alcune domande che le abbiamo predisposto le abbiamo recuperate dalla stampa locale, anche dal nostro blog sul sito vitatrentina.it. Altre le potranno fare gli amici che ci seguono ora su Facebook scrivendoci sulla chat e la nostra redazione è pronta a girargliele. Bene, eh, credo che non servano dare molte note di presentazione per Campiotti, che ha una laurea in pedagogia. Poi ha fatto scuola di teatro e una carriera cinematografica come, eh, al fianco di Mario Monicelli e di Ermanno Olmi. Poi nel 90 il suo eh, primo successo con il cortometraggio Corsa di Primavera e molti altri lavori per cui è noto, tra cui la serie tv Z Zivago, il film Bianca come il latte, Rossa come il sangue e poi la serie tv Braccialetti Rossi e la fiction eh, Liberi. E Campiotti, cominciamo subito dalla ricezione sul pubblico di questo lavoro biografico su Chiara Lubic. Non le chiedo quale critica negativa l'ha colpita di più, ma piuttosto eh, quale osservazione positiva le ha fatto più piacere. Allora, ciao a tutti, uh, rubo un minuto per dire che sto facendo una cosa che non si fa mai. Non si torna mai sul luogo del delitto, ma ne è segnato così. Mi hanno <ride> Uh, voglio dire se fai un Beh. film su, per esempio dove il protagonista è un dentista tutti i dentisti sono sempre arrabbiati perché ovviamente non essendo un documentario ci, si, si semplifica ci si prende delle libertà e ugualmente quando si gira in una città ovviamente in genere le, le persone non sono eh, quindi io so, ho accettato di entrare nella fossa dei leoni sono molto preoccupato ma contento di essere <ride> qui poi volevo aggiungere la seconda cosa uh, uh, visto che siete della diocesi dico che ho fatto ricordo che magari così il pubblico mi mi, mi, mi vede più come più benevolo, più come amico ho fatto il film con Gigi Proietti preferisco il paradiso dove lui faceva San Filippo Neri ho fatto Giuseppe Moscati il santo di Napoli eh, interpretato da Beppe Fiorello ho fatto Maria di Nazareth e ho fatto Bachita la, la santa africana ecco quindi diciamo eh, voglio un po' invogliarvi a essere buoni con me per comunque periodo. guardi che a Trento può tornare perché c'è la neve bellissima in questo periodo allora la critica più positiva allora, che le ha fatto io, piacere io, io, dico, dico la verità prometto eh, le critiche non, non le leggo né negative né positive non leggo niente da anni non leggo però una cosa che mi ha fatto più piacere è stato eh, le atti diciamo dei popolarini che io non conoscevo prima del prima di affrontare questo personaggio cioè noi da quattro anni che stiamo lavorando al copione a tutto perché sono quattro anni che li frequento come consulenti e tutto e ero preoccupato appunto di loro e loro, diciamo, tutti quelli che ho incontrato dai capi, diciamo, in giù, sono stati contentissimi del film e questa è la cosa che mi ha dato più, più gioia. ecco. Bene, anche l'audience di 5.600.000 spettatori alta o bassa secondo lei? No, no, è altissima, ma io di questo non mi preoccupo, cioè, ovviamente sono felicissimo, era totalmente inaspettato. Io mi aspettavo il 13-15%, ho fatto il 23%. La cosa incredibile e la cosa interessante è che il pubblico che l'ha visto non è il pubblico solamente diciamo, interessato ai film religiosi, è stato visto da molti giovani, da molti... Io quando beh, io cerco sempre di fare film per tutti, no? di non fare degli scantini, ma di fare i personaggi dove esca il lato umano anche, che possa essere affascinante anche per chi magari non, ecco, non ha la fede e non crede. In questo caso ci siamo riusciti. Gli ascolti sono molto relativi, non più ci sono a volte più bellissimi che vanno, fanno pochi ascolti, che fanno tanto ascolto. In questo caso, è, io penso che abbia giovato, pensate, il, il Covid. Io credo che la gente, eh, diciamo, grazie, a, grazie al Covid è una parola grossa, perché il Covid, eh, con grande rispetto per tutti quelli che, appunto, che soffrono e tutto, però probabilmente ha predisposto tante persone invece a essere aperte a dei messaggi di luce in un momento così buio, diciamo. per cui sono convinto che uh, il fatto che il film sia stato presentato in questi giorni così terribili ecco, abbia aiutato anche l'audience, sicuro. Bene, eh, fra le critiche positive molti hanno messo in evidenza che pur eh, nella sintesi lei è riuscita a evidenziare gli elementi essenziali, principali della spiritualità focolarina. Qualche critica è venuta sul fronte della ricostruzione storica, ad esempio la critica televisiva del nostro settimanale ritiene che il ritratto ecclesiale che voi avete fatto è un po' retrodatato, è un po' più da fine Ottocento che da metà Novecento. E così anche la scena della povertà sociale rimanda un po' più ai pezzoteri del beato Stefano Bellesini, quindi siamo nell'Ottocento, che non al degrado delle Androne, dei tempi della guerra come possono averlo conosciuto le focolarine. Ecco, Cosa può rispondere rispetto a questo rilievo? Allora, la chiesa, parliamo di una chiesa di, del, degli anni 50, eh? la chiesa era molto peggio di come l'abbiamo rappresentata. Io ho scoperto dopo, purtroppo, perché è stata una cosa che forse mi è stata anche un po' censurata, che in realtà non, non è vero che è stato dato il permesso a Chiara subito, cioè è stato ancora più complicato. Lei è stata interrogata per due anni e mezzo, vi potete immaginare cosa è successo, due anni e mezzo di interrogazioni. Noi ne film abbiamo raccontato 10-15 minuti e già mi sembra che le domande siano quasi finite, per cui... Chiara è uscita distrutta, malgrado abbia sempre riconosciuto il ruolo della Chiesa e abbia sempre deciso di obbedire, di accettare, eh, questo è importantissimo da dire, ecco, ha riconosciuto questo ruolo che la Chiesa aveva, ma ha passato dei momenti anche peggiori di quelli che abbiamo raccontato, per cui, eh, per cui questa persona che ha scritto questa cosa questo non è assolutamente vero. Eh, ci sono gli atti che purtroppo sono chiusi, ancora per un po' di anni, però da varie diciamo, testimonianze che abbiamo raccolto eh, si, evince, si evince quello. E anche eh, sulla povertà sociale non no, avete un po' calcato è la mano? Il discorso, diciamo, che la povertà sociale, eh, eh, fino anche negli anni anche 50, c'era una povertà incredibile, anche maggiore di quella che abbiamo raccontato noi. Diciamo che noi siamo dovuti andare in una frazione, un po' di montagna, perché Leandrone adesso è diventato centro storico, tutto ricostruito, ristrutturato, Abbiamo cercato anche dei dintorni se ci fosse una zona un po' più, diciamo, cittadina, ma non c'era. Noi abbiamo appunto, no, non avevamo dei mezzi anche limitati, non che possiamo ricostruire un quartiere dell'Androne, no? E, e lì sono i semafori, i marciapiedi, per cui abbiamo girato in una frazione di montagna per trovare almeno questa povertà. Ma io penso che, ripeto, non è un documentario e al di fuori di Trento tutti hanno apprezzato invece soprattutto quella scena lì dell'Androne perché l'hanno letto, letto come un momento del Vangelo messo in pratica. Ecco Io penso che lo spettatore onesto, sincero e attento prende questo, non, non, penso che non glielo può fregare di meno di vedere l'ambientazione ma di prendere il succo, capito? è come se tu fai vedere una cornice e qualcuno guarda il quadro, in questo caso certo. questo collega ha guardato la cornice. Ecco, Campiotti, un altro aspetto. Come è avvenuto in altre fiction con attori trentini? Abbiamo eh, notato la cadenza veneta che viene spazzata per Trentina, soprattutto in due personaggi, poi per essere eh, chiari, il fratello Gino Lubic e anche il sacerdote che si relaziona con Chiara. Perché eh, non sentiamo il nostro dialetto trentino e dobbiamo sentire questo strano dialetto veneto? Eh, allora... Allora vi dico la verità: allora noi io ho detto, cerchiamo iniziamo a fare il cast con gli attori trentini. Infatti, ho fatto un lungo cast, le persone, magari qualcuno che, che ci ascolta ha avuto, uh, ci siamo conosciuti perché sono venuto ripetutamente a incontrare gli attori. E ne ho scelti un po'. Ecco, diciamo che appunto uh, avete soprattutto attori molto bravi di teatro. Uh, ecco, facendo il cast, purtroppo uh, il cast è interna è in, in, in, internazionale come in tutti i film, cioè in tutti i film. No, si, si prendono attori che sono di varie parti d'Italia. Dopodiché, io ho, ho cercato di, di, siccome la Trentino non è facilissimo, diciamo, ho detto cerchiamo di farlo in italiano così in italiano normalizziamolo un po', nel senso che se qualcuno poi parla in trentino stretto e gli altri no, si sente ancora di più la discrepanza. L'attore, il fratello di Chiara Lubic, è un attore eh, di Milano, credo, si chiama eh, Franceschini, Eugenio Franceschini. È molto bravo e eh, vi dico: lui si è preparato con un coach trentino e il risultato, invece, dite voi che è veneto. Io purtroppo non ho l'orecchio così sopraffino come voi io ero un po' perplesso però mi sembrava che fosse un nord-est un po' più nord molto bene. Ecco, ecco, invece un altro problema sul dialetto attore era, era, era è proprio un attore fiulano per cui probabilmente non è riuscito a nascondere noi avevamo sul set qualcuno che doveva aiutarci a, a cercare di, di far parlare Trentino però appunto come vedi non siamo riusciti eh, ecco. questo si è Ma notato se consente anche nella... che notate voi, no? voglio dire ecco diciamo da Bologna in giro non... La gente non si accorge di queste cose, ecco. Ecco, però se mi consente, e visto che siamo in Trentino, lei ha accettato questa sfida di tornare, come eh, ha detto, certo. simpaticamente. Ecco, anche nella canzone eh, della Madonnina, la canzone alla Madonna, ehm, che è stata composta in verità 22 anni dopo, sì. voi lo sapevate, però sì. eh, se doveva essere un omaggio alla bellezza, abbiamo notato che c'era un'intonazione molto stonata e poi la frase fiscetta nozelletta è stata pronunciata senza la cidura fiscetta che per noi è come dire un'altra parola lì una un po di consulenza trentina non ci stava bene è, è ragionissimo purtroppo io, io voglio dire a me è sfuggito perché lo, lo sento adesso per la prima volta ma io avevo avevamo sul set una ventina di persone di trento e, tra cui anche persone vicino a me assistenti e nessuno ha detto nulla non lo so allora il sì, fatto, ecco il fatto della canzone eravamo assolutamente coscienti che fosse una canzone fatta dopo, però ci è stato detto anche dal coscieneggiatore che è comunque ha origini trentine che comunque è un po' l'inno nazionale di Trento, no? cercavamo comunque una canzone certo. che toccasse un po' il cuore, abbiamo fatto una lunga ricerca chiedendo aiuto anche a non so chi, se vuoi mi posso informare, però okay. ti dico, la produzione abbiamo contattato qualche musicologo anche e ci sono state spedite in realtà altre due canzoni di cui una proprio sulla Madonna, però secondo me non avevano per niente l'impatto emotivo no, per, per risolvere eh, la scena. Per cui è una di quelle libertà poetiche che magari sbagliando, però a volte noi ci prendiamo, ripeto, e che, che poi, eh, che, punto, che invece in un documentario sarebbero eh, degli errori gravissimi, invece in un film di finzione. Ecco, diciamo qualsiasi film, penso più o meno tutti, si prendono appunto sia delle libertà sia nella storia per sintetizzare, o, ecco, oppure anche per, per cercare di arrivare al cuore. L'idea qui era di, di emozionare, di dare no? Quindi nel film è più importante dare l'energia diciamo di questa, di questa persona, più che ecco. Cioè, anche, la sua, la sua risposta detto? è molto chiara. Ci, ci dice anche la cura con cui avete lavorato. Ancora, e poi concludo sui dettagli, un, uno storico trentino ha scritto ad un nostro quotidiano dicendo che nei, nei rifugi antaerei si era terrorizzati, si urlava, c'era odore di puzzo, si pregava di paura, non si cantavano canzoni popolari. Cosa risponderebbe a questo autore? Allora, ci sono sia persone che gridano, ci sono persone che pregano all'inizio e, e, e, e devi sapere che appunto un eh, conto è la prima volta ma poi eh, noi siamo partiti da foto reali, la gente portava il lavoro a maglia, cioè non so quanti allarmi bombe ci sono state a 30, adesso non voglio dire una cosa che poi non fatto... No, no, molti, molti. Molti, molti, certo. E l'uomo è un animale che si adatta a tutto, per cui esiste, abbiamo visto foto di gente che fa, i bambini fanno i compiti, gente che fa maglia, tutto. Diciamo, questa è stata un'altra libertà poetica, ma è stato il modo di raccontare come Chiara appunto, a livello non soltanto da santina può risolvere una situazione, addirittura prende spunto da un ubriaco, ma eh, no, è davanti alla violenza, è davanti alla rabbia delle persone, era pacifica, no? facendo la cosa forse più semplice che cioè cantare, cantando una canzone che è una canzone di tutti. Non è che dice, fermi tutti ragazzi, mettiamoci a pregare, no? Cioè, ecco, diciamo, è molto empatica, è molto... inizia a cantare, piano piano contagia prima le sue amiche e poi tutti gli altri, ecco. È un'immagine che rifarei, malgrado le critiche. Grazie. A chi ci segue su Facebook ricordo che gentilmente il regista Campiotti è disponibile anche a rispondere alle vostre domande se volete scrivercele nella, nella chat. Ecco, qualcuno ha avvisato anche che mancano un po' i primi focolarini maschi e soprattutto Eugenio Giordani, cofondatore del Movimento. Allora, avete ragionissima, ma non solo. Io ho girato le scene abbiamo girato le scene, purtroppo sono rimasti in moviola, di Marco Tecicla, eh, c'è un ragazzo di Trento, un attore di Trento bravissimo, che è venuto, ha interpretato questa cosa. Ecco, dopodiché, allora, il film proposto era di due puntate. All'inizio, se non mi ricordo male, quattro anni fa abbiamo iniziato a parlare anche in sceneggiatura di due puntate, la Rai ha deciso di eh, fare una puntata unica. Ovviamente manca tantissime cose della storia, noi abbiamo deciso di concentrarci sul primo periodo, sapendo che è, è impossibile raccontare tutto no? in un film solo a me non piacciono per niente i film dove c'è tutta la vita, che si corre avanti e indietro abbiamo scelto la prima parte perché mi sembra che che intanto Chiara la raccontava sempre molto volentieri, lei diceva sempre se devi sentire parlare di un movimento, di qualcosa di grande, che succede parti sempre dall'inizio, perché è il momento della purezza, del coraggio, e questo noi abbiamo cercato di raccontarlo, e anche perché in luce c'è tutto quello che poi è la poetica e la filosofia, la teologia di Chiara, il Cristo abbandonato, che tutti siano uno, la, la, la, la, la carità, c'è dentro tutto lì. Ecco, uh, purtroppo abbiamo girato le scene anche, ripeto, dei primi uomini che sono arrivati alla fine della guerra e vivevano in un pollaio vicino e anche Gino Giordani era presente e sono scene che sono state girate e poi il film, eh, eh, noi abbiamo, la RAI ci ha dato un limite massimissimo, noi abbiamo superato di un minuto, di nascosto, io l'ho fatto lo, ho lasciato lo stesso lungo. Ecco, sarebbe interessante, forse, io penso che nel DVD che la produzione farà sicuramente metteremo queste scene, quindi vedrete questo bravissimo attore che fa... Marco Ticicla è anche un, un attore che tra l'altro è il produttore esecutivo Saverio D'Ercole che fa i Gino Giordani. Ottimo Campiotti, ci ha dato anche una notizia che faremo sapere anche su Vita Trentina, sul settimanale diocesano. Arrivata una domanda dalla nostra chat, qual è stata la vostra esperienza personale facendo il film dalla proposta fino alla messa in onda? Wow, e allora grazie per questa bella domanda. E... Allora, lavorare con i santi è sempre... C'è qualcuno che dice scherza con i fanti, ma lascia stare i santi. È sempre un grande, cioè una grande sfida, ecco, diciamo, una grande sfiga che, che ti cambia, eh, ti cambia la vita. Io penso che l'abbia cambiata un po' a me, anche agli attori, anche a Cristiana Capotondi. Cioè, intanto, per serietà, tu ti devi approcciare seriamente, per cui ho letto molte cose di Chiara che, tra virgolette, dico per caso, perché chissà, c'è qualcuno che dice che il caso è il nome di Dio che si dà quando vuole lavorare in incognita. Io per caso non sapevo nulla di Chiara Lubic e poi ho conosciuto un gruppo di focolarini con cui ho collaborato per un lavoro teatrale che ho fatto e i soldi che raccoglievamo li davamo a questa associazione di focolarini che aiutano le persone in carcere. Ed è stato me un incontro molto forte, molto bello, con queste persone veramente straordinarie, Ecco, dopo 3-4 mesi mi, ha, mi hanno proposto di fare un film su Chiara Lubic. Quindi io prima di allora non sapevo niente. Quindi l'ho incontrata e poi, niente, sono rimasto affascinato di questa figura. E, e poi, sei, sul set senti tutta la responsabilità di dover comunque dare giustizia a lei e a chi ha dedicato la vita a seguirla, no? Per cui è stata... Ecco, poi spesso, quando fai film sui Santi, ci sono molte sfide che avvengono. Cioè, se, diciamo, per chi crede, puoi pensare che quando uno cerca di raccontare qualcosa di luminoso... C'è anche, diciamo, le tenebre che ti attaccano. E anche questo film, soprattutto all'inizio, in preproduzione, ha avuto molti, molti, molti problemi, sia economici, di budget, di cose, di tempi, di tutto. Dopodiché, quando siamo partiti, invece, devo dire, siamo stati veramente protetti. Ho un ricordo di Trento, di Rovereto, dove abbiamo girato alcune scene di Pergine. Bellissimo. C'era un gruppo, devo dire la verità, penso che siamo stati sostenuti dalle preghiere di tantissimi focolarini in tutto il mondo, per cui abbiamo girato in mezzo al Covid, e mentre c'erano tante altre truppi di altri film che si fermavano, con la gente malata di Covid, noi non abbiamo avuto nessun caso. Eravamo tutti tamponati, tutti esami, però siamo andati avanti dritti per cinque settimane, proprio come, liscio come l'olio. Ecco, sono... Bisogna anche aggiungere che il film è arrivato nelle nostre case poi all'inizio di questo anno difficile e ci ha portato anche un po' di speranza attraverso questa modalità concreta di vivere il Vangelo. Sì, Vorrei sì, tornare sì. sulla sceneggiatura perché ho ancora una domanda in serbo rispetto all'arcivescovo Carlo De Ferrari, sì. una figura che anche alla luce di alcuni testi è, è stata decisiva poi anche per il riconoscimento del carisma. Ecco, oltre che un po' meno grassoccio di come si presentava in realtà, è apparsa una figura un po' in colore, un po' pallida. Allora, anche questo devo dire, cioè la scena eh, con lui era molto lunga, era una scena girata anche questa eh, era una scena molto più lunga ecco e dopodiché anche lì in montaggio eh, abbiamo dovuto purtroppo fare un, una sintesi abbiamo cercato di, di ho voluto mantenere il personaggio per raccontare appunto la verità che comunque anche all'interno della chiesa c'era qualcuno che la difendeva, no? quindi la frase bellissima che lui ha detto, vedo il dito di Dio eh, che è stata risolutiva per Chiara e gli ha dato grande speranza, l'ho mantenuta ecco però è anche vero che lui comunque ha detto vai a Roma, vai a, eh, a Sant'Uffizio, che poi è il nome moderno dell'inquisizione. Dell Quindi ecco, diciamo, lui l'ha potuta proteggere fino a un certo punto. Ecco. E, e abbiamo visto che comunque anche, mi sembra che ha raccontato, che anche era un po' infastidito da queste dicerie, che invece Don Achille, che rappresenta comunque la gran, la gran parte della, eh, del clero, de, de, de, che, come, che realmente era intorno a Chiara, che realmente era molto contrario, ecco, e lui invece appunto cerca di disminuire le cose così però sicuramente sai ci sono libri e libri di storia di chiara eh, ha ragionissimo chi l'ha detto cioè, però gli chiedo, chiedo a voi cosa avreste tolto per mettere in più cioè il discorso è questo cioè il tempo eh. era quello io l'ho riempito ecco uno dice vabbè ecco se io dico avrei potuto mettere in più di, di lui cosa le avevamo? quindi questa è la domanda abbiamo cercato eh. di fare la sintesi in moviola in montaggio la più, la più completa ecco sapendo che eh. non Campiotti, la domanda che lei adesso ha fatto a noi è molto più difficile di quella che noi abbiamo eh, fatto a lei. Ecco, però ancora un dettaglio ce lo consenta, perché forse una cosa che non è stata rilevata. Eh, la Polenta, che è un'altra delle nostre glorie locali, non era fumante quando è stata sversata. Come mai? Ah, ecco, boh, forse, ma mh, direi di chi strano, forse nel viaggio da, da, da sopra, giù, ah, eh, non è romante, vabbè. Siete Beh, proprio... Ne prenda nota, magari per il DVD si può correggere, veniamo a cose più serie, il primiero. Perché è che ha fatto questa domanda? <ride> ma è, è girata nei, fra i nostri critici. Ah, okay. ecco, esatto. Invece il Primiero, eh, questa valle bellissima che è stata importante per le Mariapoli, anche come luogo di elaborazione, di delle intuizioni, della preghiera, dell'apertura internazionale anche del, del movimento. Ecco, alcune riprese sono sembrate un po' troppo oleografiche, è uscito anche un crocifisso che credo sia stato eh, apposto così come necessità scenica. Eh, perché non avete scelto di far vedere anche eh, gli interni le, del, dei primi, delle prime Mariapoli, insomma i locali, la, la casa di Chiara? Ma come, ma come ti dicevo, beh, il film si ferma 15 anni prima, cioè il film racconta solo l'inizio e, e, e Chiara, Chiara uh, siamo andati con grande sforzo anche produttivo, siamo andati veramente là, nella zona vera, anche lì, per, per, corrette, per uh, amore di Chiara, perché in realtà ci sono delle montagne bellissime vicino a Trento, come spesso si fa nei film, si, si accorpano le cose, quindi... Noi siamo venuti ad andare lì, beh, Chiara, voi lo sapete, ne parla come del paradiso terrestre, per cui Chiara andava lì proprio per ricaricarsi e dice che toccava il cielo, quindi voglio dire io... Io non ho aggiunto niente, abbiamo, fatto, abbiamo raccontato la bellezza, abbiamo aggiunto per la verità solo quei tronchi, quei tronchi sul certo. fiume per far passare il fiume, per vedere l'acqua, ma il resto è tutto così. Abbiamo messo il crocifisso, è vero, è un crocifisso che purtroppo uh, uh, lo, lo, lo abbiamo trovato sulle Dolomiti e mi piaceva molto. Abbiamo trovato questo crocifisso, no scusa, questo santino, non so come l'ho chiamato, questa cappelletta. Capitello. Ecco, cap come? Capitello capitello è col ecco, Cristo risorto questo mi piaceva molto perché era perfetto per la frase che Chiara dice lì alla fine del film dice la strada di Gesù, la via di Gesù non finisce sulla croce ma finisce con la resurrezione ecco, per cui quando, quando ho visto uh, tra diciamo la scenografia mi ha presentato va vari capitelli uh, fatti purtroppo cioè, su un trentino ma in, sulle dormiti diciamo e, ecco quando ho visto questo con la resurrezione ho detto subito è questo, è questo, è questo ecco. Bene, siamo verso la conclusione, ricordo che c'è ancora qualche domanda, eventualmente ci può essere anche scritta o inviata a Vita Trentina. E cosa resterà nella uh, carriera e anche nella vita di Giacomo Campiotti dopo questo incontro con uh, Chiara Lubic? Eh, allora, beh intanto voglio dire che è, la seconda volta, è il secondo film che faccia Trento. Avevo fatto un po' di anni fa un film che si chiama L'amore e la guerra con Martina Stella e... E Daniele Viotti, eh, che è un, un, buon, un bel film, secondo me molto bello, La storia dei miei nonni, un bellissimo film, inutile, è completamente inutile, diciamo, di perché? trattamento pure, no, non so, beh, beh, rispetto a Chiara, il film di Chiara, eh, ecco, mi ha fatto riavvicinare a Trento e ho lavorato benissimo a Trento, per cui veramente mi auguro, non lo dico per, per piacere, mi auguro, spero proprio nella vita di poter avere un'altra occasione di lavorare ancora a Trento, perché... Ecco, voglio sottolineare le persone, moltissime delle, delle persone a cui invece è piaciuto il film, tra le, tra le molte cose belle che mi dicono che mi hanno scritto, sono piaciute moltissimo le facce, cioè diciamo al di là di chiare delle amiche, che secondo me Cristiana Capotondi e anche le altre ragazze soprattutto sono eccezionali, direi che tutte le, le, le, le, le, le figurazioni, le facce prese dalla gente sono veramente belle e sono stati tutti di una pazienza e di un amore... Eh, veramente incredibile, per cui Trento è stato geniale. Ecco, voglio dire che anche lì, per esempio, girare dentro il rifugio, quello che noi abbiamo girato nel rifugio vero, e voi non sapete che freddo che c'era, cioè avevamo trovato a Rovereto, nelle tabaccherie, un'altra cantina che più o meno era grande uguale, invece lì gli ho detto no, no, giriamo nel posto vero proprio perché per avere un po' meno critiche oggi, no, avreste massacrato anche lì, però voglio dire, girare nel posto vero è stato un grande sforzo, anche era un gelo bestiale, sia per i bambini che per tutti noi. E, uh, e, e, Chiara Lubibe, penso me la porterò sempre nel cuore. Ecco, credo che... Ultima cosa, Campiotti, perché ho, ho avuto una persona che mi ha detto, chiedigli anche perché non l'hanno all'inizio chiamata Silvia e non ha firmato sì. Silvia col nome di battesimo. E allora vi potete immaginare, vi potete immaginare sì, la confusione, ci cioè, sarebbero voluti alcuni minuti o a, a volte ci siamo attenti anche ai secondi No, per raccontare questa cosa, non solo, lei era anche, era anche Terziara Francescana, si chiamava Silvia, ma... Sarebbe stato molto complicato che qualcuno la chiamasse Silvia, qualcun altro la chiamasse Chiara, che, una che le amiche le chiamano Chiara in casa, non si sa come. Cioè, Purtroppo è stata una delle cose, appunto, se fosse, se fosse un documentario su Chiara, lo diremmo. Se ci avessero date le due puntate, sarebbe stato anche l'episodio di Loreto, dove Chiara era andata, con l'azione cattolica, e dove aveva deciso di cambiare nome, e di diventare terziaria. Però, dovendo raccontare invece, in 100 minuti, abbiamo fatto le nostre scelte, Sbag sbagliate o giuste, sono state scelte comunque consapevoli, per arrivare a questo risultato. Vai con le ultime due. Sì, le ultime due che sono arrivate, come è stata l'accoglienza della città di Trento al suo lavoro e al lavoro della troupe? Qualcosa aveva già detto su questo? Sì, l'ho appena detto, veramente eccezionale, eccezionale, anche le ditte che ci hanno aiutato, diciamo che anche gli, gli scenografi all'inizio... Per, per affittare, i, no, ovviamente noi abbiamo ricostruito tutti gli ambienti, tutti finti, no? avete visto, la casa di Chiara, il focolare, per cui pensate, trovare gli oggetti, abbiamo cercato di trovarli lì, quindi andare dagli antiquari, andare dai robi vecchi, prendere, ecco, so che all'inizio, diciamo, c'è stato un po' di diffidenza, la sana diffidenza trentina, ma dopodiché, quando hanno capito che eravamo brave persone, diciamo, si sono aperti i cuori e anche così, diciamo, è ecco, quel... ridicolo. Nel mondo. Ridico che la gente che ha lavorato è stata incredibile, incredibile, le persone vicino a me, gli attori, tutti gli attori trentini e le figurazioni incredibili, non bravi di più. Come mai nella mia vita, ripeto, mi ricordo anche l'altro film, mai ho avuto delle figurazioni, delle comparse, dei piccoli ruoli di gente così brava, così seria, incredibile. E eh, devo dire anche che l'amministrazione comunale ci ha aiutato molto e la provincia moltissimo. Eh, penso, io, questo non lo so perché io. I denari non hanno niente a che fare, ma so che la, la provincia ci ha molto aiutato e anche il comune insomma, ci, ha, ci ha permesso di girare di, via Bellanzani, ci ha, ci ha fornito quella piccolo pezzo di città e tutto. L'ultima domanda di Vale, nel mondo tutti così ci apriamo da questa intervista che forse è sembrata a qualcuno un po' troppo locale, ma d'altra parte siamo vita trentina noi. Ecco, si aspettano le traduzioni, sono previste traduzioni? Sì, altri. assolutamente, sì, il film andrà in tutto il mondo, anzi, la, voglio dire che già la RAI per la prima volta nella sua storia è stata costretta a, a mettere in chiaro in tutto il mondo RAI Play in diretta, perché c'era una richiesta enorme da di tutto il mondo, mentre Replay si vede solo in Italia, invece per 48 ore, durante la proiezione di Chiara e anche nelle successive 48 ore, è stato aperto. Il film è stato visto da moltissime persone nel mondo, da, ecco, e faremo, penso che ci saranno tutte le versioni in tutte le lingue, perché i Focolarini sono presenti mi sembra, in 135 paesi nel mondo, e sicuramente loro lo vogliono e in più spero che oltre ai focolarini il film, come gli altri miei film, si trovano un po' in tutto il mondo, voglio dire questo. Soprattutto i film spirituali, sono in Africa, sono in America Latina, sono in Asia, sono, li ho trovati dappertutto. Ecco Campiotti, eh, grazie di essersi sottoposto a questo benevolo gioco al massacro, ma l'ascoltatrice no, non... Claudia ci scrive una frase che penso lei approverà. Ho trovato ingenerose, e un po' limitanti alcune critiche mosse al film, il quadro conta decisamente più della cornice. Chi come si chiama? Claudia. Cla grazie Claudia. È mia cugina in realtà, no, no, no, no, grazie Claudia. Però voglio dire va benissimo invece, no, mi fa piacere le critiche. Perché capisco, cioè capisco il diciamo l'orgoglio anche di essere trentini, l'orgoglio di stare in un posto e qualche volta, appunto, non c'è. Eh, purtroppo nei film, però ripeto, non era un documentario. No? Dovete pensare se adesso il prossimo film che vedete, qualsiasi film si, sia. Provate fa, fate finta di essere quelli di quella città o quelli che fanno quel mestiere e vedrete quante eh, così, eh, vi dico soltanto che la maggior parte dei film che si fanno a New York, moltissimi, sono girati a Toronto, per dirvi una, una cosa: no, oppure tutta l'Asia è girata in Marocco, tutte, cioè, si fa sempre quello che si può, capito? Ecco, io ho cer noi abbiamo cercato anzi di essere i più fedeli, ma, eh, i più fedeli possibile, e la prossima volta faremo meglio. Bene, grazie Campiotti. Sappia però che questa, questo accanimento è dovuto al fatto che siamo molto soddisfatti, un po' orgogliosi anche della trentinità di Chiara Lubic e quindi siamo contenti che possa esprimersi insieme alla sua universalità che è poi l'universalità del Vangelo. Buon pomeriggio, grazie mille. L'ultima cosa dico, se finisce presto questo Covid e avete voglia di fare una bella proiezione sul, al, sullo schermo grande, se avete un cinema lo affittiamo perché il film vale la pena vederlo in grande, io vengo lì a finire di farmi massacrare dopo la proiezione. Una promessa, lo faremo. Grazie. Arrivederci. Buona Arrivederci. Ciao a tutti, ciao, grazie. Grazie, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie anche grazie. alla redazione di Vita Trentina per il supporto tecnico e buona giornata.